Ciao amici Mr. Gadget, perdonate l'effetto un po' optical della mia camicia ma io sono qui per presentarvi qualcosa di più rilevante del mio outfit, ovvero Xiaomi Mi Mix 2S. Lo sapete Xiaomi è arrivata anche in Italia, ha aperto anche un negozio alle porte di Milano nel centro commerciale di Arese e tra i prodotti disponibili sul mercato ci sono questi due primi oggetti, il Redmi Note 5 e anche il nuovo Mi Mix 2S, c'è un messaggio anche del fondatore di Xiaomi, aprendo la scatola e all'interno della confezione non badate il caricatore perché in questo caso abbiamo un caricatore inglese ma è solo per la scatola dedicata alle recensioni in in realtà il prodotto poi avrà assolutamente caricatore italiano e poi eh, guardate il, eh, il connettore è USB type C, eh, sì. dentro la confezione c'è il eh, telefono, vediamo se riesco a toglierlo eh, senza dover spaccare in quattro la confezione. Poi il telefono lo guardiamo eh, successivamente sotto il telefono tra gli oggetti che trovate c'è una eh, cover in eh, materiale eh, plastico però molto morbido, molto gradevole al eh, tatto e anche un connettore eh, che dal eh, cavo dall'attacco USB Type C passa eh, alle cuffie, quindi eh, al connettore classico da 3 mm e mezzo. Ovviamente dentro la scatola c'è anche il famoso piripacchiolo, quello che apre il cassettino, delle, cuffie, il cassettino scusate, delle SIM. Ci sono due nano SIM. Guardiamo un po' dunque questo telefono con il suo display da 5,99 pollici. È un IPS LCD con una definizione Full HD Plus 1080x2160 quella che è la caratteristica fondamentale di questo telefono è il fatto di avere l'interfaccia eh, che è quella di eh, miui quindi l'interfaccia di xiaomi eh, con tutte le sue personalizzazioni ci sono alcune cose che vengono eh, spostate da una parte all'altra no? ad esempio guardate se andiamo nel eh, menu del telefono non c'è la voce per decidere eh, quanto tempo deve essere acceso il eh, display eh, questa cosa viene messa essenzialmente eh, vedete nella eh, parte invece Dedicata alla schermata di blocco e alle eh, password se eh, scorriamo molto velocemente il menu potremmo notare che è molto simile a quello eh, del redmi note che abbiamo visto qualche giorno fa diciamo che le voci fondamentali eh, che danno la differenza rispetto ad altri prodotti eh, è quella del display a schermo intero cioè voi potete togliere eh, i pulsanti a schermo eh, mettere le gesture quindi avere la possibilità di usare queste gesture vedete in in questo modo fermandosi appaiono le applicazioni aperte eh, con un movimento dunque dal basso verso l'alto si va alla home e poi invece con un movimento in questa direzione si torna indietro quindi eh, potete usare le dita oppure i tasti a schermo eh, che se vi è più comodo io l'unica cosa un po particolare che ho trovato che non sono riuscito a risolvere è che quando voi scegliete eh, di utilizzare le gestures io non ho trovato il modo per eh, ridurre la dimensione dello schermo e portare eh, la modalità di usare del telefono ad una mano altra cosa fondamentale da notare è quella del secondo spazio il secondo spazio è lo spazio che viene essenzialmente dedicato ad una seconda configurazione del telefono potrebbe essere una configurazione privata magari con qualche applicazione che non volete far vedere a terzi oppure la versione magari privata del telefono che potete utilizzare per lavoro quindi alternando completamente la configurazione poi insomma vedete batteria e prestazioni l'account Xiaomi, le applicazioni di sistema, le applicazioni installate, le applicazioni clonate, quelle che potete utilizzare per eh, il eh, messaging eh, e poi avete una serie di impostazioni aggiuntive per controllare il led di notif notifica, eh, l'utilizzo di una mano, la voce, insomma tutto quello che è la configurazione avanzata del eh, vostro smartphone. Se diamo un occhio da vicino a Xiaomi eh, Mi Mix 2S vedremo che nonostante il display eh, 18 noni non c'è alcun nocce eh, questo tra l'altro comporta che il display IPS LCD da eh, 6 pollici abbia una superficie buona ma non esagerata rispetto a quella totale del telefono 81,9 eh, del, eh, della superficie del telefono è occupata dallo schermo dal eh, display curiosamente eh, ci sono delle eh, cornici ce ne accorgiamo in questo modo cornici molto ridotte nella parte eh, superiore un po più generosa nella parte inferiore perché la fotocamera eh, frontale le viene messe in questa posizione che implica che quando si scatta un selfie il telefono venga eh, girato, ma eh, noteremo che poi ci dirà il telefono stesso quando dobbiamo scattare il selfie eh, che lo dobbiamo fare. C'è un lato eh, molto pulito, non ci sono praticamente interruzioni di sorta se non quello del cassettino per la doppia nano sim, sulla parte posteriore anche in questo caso eh, parte molto eh, pulita, da questo lato invece il pulsante di accensione e poi il cosiddetto controllo del volume o volume rocker per quanto eh, ci riguarda. Nella parte inferiore eh, connettore USB Type-C e poi eh, l'unico altoparlante, altoparlante presente sul eh, telefono. Curiosamente pur avendo delle superfici abbastanza delle dimensioni piuttosto generose questo telefono non ha eh, il connettore jack per le cuffie, abbiamo visto infatti l'adattatore. Sul retro eh, invece abbiamo il sensore delle impronte digitali che viene messo in questa posizione e poi eh, la sua classica fotocamera semaforo con doppio sensore, un sensore Sony da 12 megapixel, un sensore sempre da 12 megapixel ma di Samsung che è in pratica eh, lo zoom, il, il telezoom lo zoom, il telefo la telefoto insomma eh, il gruppo ottico con eh, lo zoom eh, avanzato la versione della fotocamera di Sony quella da 12 megapixel la fotocamera principale ha una stabilizzazione ottica non ha la stabilizzazione ottica invece la telefoto tra l'altro, altro dettaglio da notare la fotocamera principale ha un'apertura 1.8 eh, con una eh, buona definizione tra l'altro con eh, il dual pixel focus insomma ha una serie di eh, proprietà avanzate la fotocamera invece eh, da 12 megapixel eh, di samsung ha un'apertura 2.4 insomma come si comporta questo eh, smartphone eh, di eh, xiaomi io direi bene abbiamo visto già il software dunque con tutte le sue eh, personalizzazioni se vogliamo vedere anche il movimento guardate con quale velocità gestisca ad esempio una pagina piuttosto pesante come eh, quella eh, del corriere ovviamente eh, non solo queste le prove da fare, l'editing di video, eh, alcune operazioni fatte soprattutto quando si gioca con dei videogiochi ci dicono invece eh, come possa funzionare eh, il telefono e vi dico che lo Snapdragon 845 è ovviamente eh, una eh, certezza. Ci sono eh, due versioni di questo eh, telefono con 6 GB di RAM con 64 o 128 GB di eh, memoria interna e poi una versione con 8 GB eh, di RAM e 256 GB eh, di memoria interna. Vi faccio vedere alcune delle applicazioni, ad esempio gli strumenti che sono messi a disposizione, vi segnalo tra l'altro che qui non c'è il cassetto delle applicazioni, quindi dovete scorrere essenzialmente in orizzontale per raggiungere tutte le applicazioni che avete installato. Se volete utilizzare il cassetto dell'applicazione dovete installare un altro launcher, è molto facile. Eh, la soluzione software eh, che propone il launcher originale è molto simile a quella di OnePlus o forse quella di OnePlus è simile a eh, quella di Mi Mix 2, vedete con uno swipe in questa direzione eh, si accede a questa sorta di pannello di controllo del eh, telefono. Vorrei farvi sentire anche l'audio eh, del eh, telefono, un audio con un, un unico altoparlante che viene eh, proposto e che permette, vi faccio vedere, di avere un volume altissimo, eh, bisogna dire, un volume molto alto eh, da questo punto di vista sia per la riproduzione dell'audio che per eh, l'uso come eh, telefonato in viva voce, il volume è molto ricco, molto eh, carico, la definizione del suono non è esattamente il massimo, ma non mi aspetterei mai eh, tanto da eh, prodotti eh, di eh, questo genere, software dunque eh, molto veloce, molto eh, pratico, mm, ci sono alcuni aspetti a cui bisogna abituarsi eh, di Emui, soprattutto per quanto riguarda alcune delle persone, personalizzazioni che non sono immediatamente disponibili, però anche dal punto di vista del software, secondo me questo è un prodotto davvero molto molto performante. Uno degli aspetti fondamentali ovviamente è sempre quello della fotocamera, sempre eh, molto eh, diciamo ricercata fotocamera che si comporta molto bene quando eh, si tratta di scattare fotografie questo telefono ha ricevuto un punteggio complessivo da diex mark di 97 quindi tra i eh, migliori del eh, mercato non è granché invece quando eh, si tratta di scattare video soprattutto con eh, poca luce diciamo che non è esattamente il massimo se volete avete la possibilità di utilizzare anche l'intelligenza artificiale sulla fotocamera che eh, rileva il contesto in cui viene utilizzata la fotocamera e riesce essenzialmente a darvi degli scatti che hanno i parametri ottimizzati per la situazione in cui vi trovate. Avete dei filtri eh, che sono quelli eh, tipici di quasi tutti i prodotti in arrivo dall'Oriente, che sono stracolmi di filtri fotografici e poi eventuali altre impostazioni del telefono con eh, questo pulsante eh, superiore che vi permette di controllare eh, alcuni dei eh, parametri. Anche il menu, essenzialmente nella parte alta del telefono, vedete, è contestuale a seconda dell'opzione che voi andate a scegliere cambia la funzione che avete a disposizione, fino ad avere la versione Pro che vi permette di controllare tutti i parametri vitali eh, della eh, vostra fotocamera. Il tempo di scatto, vediamo un attimo di prendere eh, questo eh, oggetto come eh, esempio, il mio mitico eh, oggetto, eh, ovvero portapenne, vedete eh, tempo di scatto, tac, vedete come è stata memorizzata praticamente immediatamente. Questo invece è l'utilizzo della camera eh, con apertura 2.4, la camera in questo caso di Samsung che non è stabilizzata, vedete anche in questo caso eh, la, lo scatto è eh, praticamente eh, immediato. Si può utilizzare eh, per la modalità eh, ritratto, per la profondità, eh, la fotocamera grazie eh, sempre all'intelligenza artificiale e poi alcune eh, possibilità come il fatto di poter ingrandire eh, gli occhi del soggetto, cambiare il eh, tono della pelle e vedete poi la modalità bellezza applicata che serve ovviamente per levigare il vostro viso e far sparire le rughe. All'interno di questo telefono del Mi Mix 2S eh, c'è una batteria da 3400 mAh con una eh, ricarica disponibile con il Quick Charge 3.0, a proposito di eh, tipologie anche di hardware la eh, porta USB invece è un USB 2.0. Volevo mostrarvi un po' di eh, confronti eh, di dimensioni, ad esempio questo con il display di LG G7, vi faccio vedere questo eh, display, perché guardate, sono entrambi a metà, ma guardate com'è eh, diversa, eh, al di là del fatto che siano diversi gli sfondi, eh, com'è diversa la luminosità, lo vediamo essenzialmente con, eh, con il Corriere, allora qui c'è già, quindi non ci serve cambiare, lo facciamo da questa parte, allora Corriere della Sera, Corriere.it, vedete com'è È molto a metà display, a metà della luminosità, molto più luminoso eh, il G7 che arriva eh, a 1000 nits di Luminosità. Il display invece del Mimix 2S arriva ad una luminosità massima di 585 nits e diciamo che insomma la differenza è un po'. Eh, si vede. Mm, per quanto riguarda il funzionamento, poi eh, sono entrambi con lo Snapdragon 845, quindi possiamo eh, notare, ad esempio, vediamo se riesco a, a insomma, vabbè, insomma non, non, è, non è difficile, non, non usando le gesture su entrambi, eh, riuscire a compararli, però insomma, essenzialmente vedete due prodotti che eh, sono molto simili nella dimensione. Se invece pesco il... Eh, OnePlus nella sua eh, versione eh, 6 ovviamente, vedete come eh, allora 5,99 pollici eh, di mm, eh, Xiaomi, se non, più piccolo ovviamente nel, rispetto alla dimensione che è più generosa del display eh, di OnePlus e anche la dimensione però generale del telefono è leggermente eh, diversa. In questo caso però insomma, nel complesso come percezione nelle mani i due prodotti si equivalgono. Diciamo che dal punto di vista del design eh, secondo me Xiaomi è proprio un po' più bello, c'è cioè, questo impatto con, questo modello, con questa eh, tipologia di retroceramica, bello anche OnePlus ma eh, in questo caso credo che eh, Xiaomi abbia veramente una piccola marcia eh, in più, un po' più elegante anche nella parte posteriore, poi diventa sempre una questione di gusto, quindi insomma è difficile eh, dare un parere che valga. Eh, per tutti. Insomma Xiaomi eh, comunque con questo prodotto da 499 euro portato sul mercato italiano secondo me è fortemente competitivo, eh, bluetooth 5.0, i valori SAR perché me lo chiedete spesso 0,542 alla testa, 1,593 al eh, corpo diciamo che si mette a metà nella classifica eh, delle emissioni eh, SAR. Eh, fotocamera con ottime eh, fotografie ripeto molto ben classificato anche da eh, DXO Mark. video Mii mm, eh, fotocamera frontale da 5 megapixel mm, così così ehm, diciamo che non è esattamente il massimo però nel complesso questo è un prodotto che eh, per rapporto qualità prezzo trovo eh, molto interessante la domanda eh, prima di salutarci è sempre quella a voi piace?